parlano dei tre corpi, sarà per quello che nella ginnastica ci stanno così bene parlano dello spirito che crea un'anima, che crea la materia e stanno assieme, stanno costantemente assieme. Il fatto che noi esistiamo è di per sé un miracolo È il mistero più grande, come siamo fatti, non tanto l'universo, il mondo, eh, Dio, la trascendenza ai testi di millenni fa. La nostra vita, la nostra esistenza sulla Terra è il mistero più grande, perché ogni istante che noi siamo vivi in questa forma, i nostri tre corpi vivono assieme. Si parlano costantemente, comunicano, si tengono, è come facessero una danza, una ginnastica insieme i nostri tre corpi e per la mente che sarebbe poi dove sta la nostra personalità, dove viene tracciato il racconto eh, lineare da un prima a un dopo, da una premessa a uno svolgimento, a una conclusione della nostra esistenza singola, della singola incarnazione nella mente e questo è un mistero incomprensibile, racchiude eh, tutta l'immensità dell'universo, non c'è bisogno di andare a cercare fuori, ce l'abbiamo in ogni istante nel fatto d'essere vivi, se noi ci portiamo l'attenzione senza volerlo capire, senza la presunzione di volerlo spiegare ad altri o a noi stessi, ma proprio con la sacralità, con la consapevolezza dell'ignoto e della meraviglia immensa che ci sono dentro di noi e noi stessi diventiamo un universo intero. C'è una libertà, una vastità, una profondità di vita in ogni singolo istante che noi siamo incarnati con i nostri tre corpi che fa apparire quasi ridicolo il tentativo di spiegarla di sistematizzarla, di darle una forma tutta racchiusa nella mente. Chiaro che poi ce lo si racconta, si fanno dei lavori, si fanno degli esperimenti, ma bisogna partire dal presupposto che stiamo entrando in contatto con una dimensione sacra in ogni istante della vita. Per questo è un peccato enorme buttare via anche un singolo istante. È lì che disperdiamo tutta la nostra energia, è lì che nascono eh, le divisioni, le dimenticanze, le non comprensioni, i dolori, i dolori più grandi. Quando ci dimentichiamo di quanto sia sacro, a volte spaventoso, tanto è incomprensibile, a volte mh, talmente al di là della dimensione pensabile, e' comprensibile per la personalità che la nostra stessa esistenza ci spiazza e, e ci fa soffrire, e ci spaventa e ci mette voglia di fuggire. Per questo ci sono i nostri angeli, le nostre guide, ci sono i nostri maestri, i nostri compagni di percorso. Per questo non si nasce da soli, mai. Per nascere sulla terra ci vuole almeno un papà e una mamma. E quando si nasce sulla Terra, per tanti anni non si è autosufficienti. Quindi qualcuno lo si deve avere. Incarnato, non incarnato, vicino, lontano, amato, odiato, qualcuno lo si deve avere. Perché da soli non ce la si fa. Proprio perché è tanto più vasto di noi il mistero che abbiamo dentro. Se noi oggi le guardiamo, non le interpretiamo, le guardiamo semplicemente, le carte che abbiamo pescato e di per sé lo emanano, questo mistero. Non c'è niente che si possa spiegare. Ognuno ci potrebbe inventare una storia diversa su queste carte. Potrebbe leggerle in un modo differente da una persona con l'altra, ma anche da un minuto con l'altro. Hanno una suggestione, viste tutte e tre insieme, profondissima. Cosa vogliono dire? Niente, sono e basta. Proprio come noi. Noi non vogliamo dire a noi stessi, non abbiamo un significato pensabile. È una piccolissima parte di noi quella pensabile interessante conoscerla, importantissimo in alcuni passaggi, ma non finisce tutto lì. C'è un universo dietro, non si finisce mai ad esplorarlo. Se io mi approccio alla vita, agli incontri, alle cose che ho da fare oggi, anche alle mie difficoltà, alle mie stanchezze, alle mie perplessità, ai miei casini, con un'ottica di sacralità, ricordandomi che sono in una Continua manifestazione di un qualcosa di estremamente più grande, complesso, intelligente, magnifico di me. E allora tutto ritorna in una proporzione più giusta. L'energia mi ritorna. Le guardiamo un'ultima volta e poi ce lo andiamo a sperimentare nella giornata.